palestina libera palestina libera palestina libera enti vada a continuare palestina libera palestina <fie> libera palestina libera cari compagnie cari compagnie Cari compagni, se questo saluto lo devo indirizzare, lo indirizzo ai giovani palestinesi di Gerusalemme, di Nablus, di Gaza, di Ramallah, di Genin, di Calchiglia, di tutti i territori occupati in rivolta contro l'occupazione israeliana e contro la decisione di Trump di trasferire la sua ambasciata e riconoscere Gerusalemme come capitale dello stato occupante di Israele questa decisione che ci fa ritornare in mente qualcun altro che era anche lui straniero lontano da quella terra che ha promesso la Palestina a chi non ha diritto un certo Balfour se la decisione di Balfour all'epoca è passata quella di Trump oggi non passerà perché c'è un'intifada continua non solo in Palestina ma una un'intifada in tutto il mondo arabo, in tutto il mondo islamico e in tutto il mondo perché le manifestazioni a Roma come a Milano, come a Torino, come a Bari, come a Napoli come in Germania, in tutte le città del mondo, perfino a Washington, dicono a Trump no, Gerusalemme è una città araba, palestinese, capitale dello Stato palestinese e non sarà mai una capitale di una sola religione, perché non è possibile, dopo cent'anni di una dichiarazione come Balvor, viene un altro lo chiamano matto, lo chiamano stupido, lo chiamano quello che è, ma è un presidente della più grande potenza del mondo a violare una decisione, una risoluzione del Consiglio di sicurezza che lui ha affermato che quella è una città aperta, non è capitale di nessuno. Allora finché Israele non riconosce i suoi confini prima, secondo le risoluzioni dell'ONU quando hanno riconosciuto Israele che deve attuare due risoluzioni il riconoscimento dei suoi confini e il diritto al ritorno dei profughi palestinesi del 48 Israele non ha mai attuato una sola dichiarazione una sola decisione dell'ONU o del Consiglio di Sicurezza con tutta la critica che abbiamo sull'istituzione internazionale ma oggi uno Stato di cinque potenti che hanno il diritto al voto ha violato una decisione sua quindi noi porteremo gli Stati Uniti davanti al Consiglio di Sicurezza senza diritto di voto secondo l'articolo 23 perché deve avere una condanna dallo stesso Consiglio che sta violando ma a parte il movimento è tutto quello che si fa a livello diplomatico e politico la cosa essenziale è quello che fa il popolo palestinese in Palestina perché quello che hanno fatto tre mesi fa a Gerusalemme ha dato una lezione a Netanyahu togliendo tutte le porte elettroniche che voleva imporle davanti alle moschee non permetteranno mai a uno Stato straniero a trasferire le sue ambasciate a Gerusalemme est o ovest perché questa è una violazione del diritto internazionale la nostra intifada continuerà quello che è successo l'altro giorno a Gaza ricordatevi questo nome Ibrahim Abu Thuraya Ibrahim Abu Thuraya esattamente come Muhammad dorra nella seconda intifada, quello che hanno ammazzato a sangue freddo era un anticappato era un ragazzo che ha dovuto nel 2014 dopo i bombardamenti israeliani aver amputato tutti e due gli arti inferiori andava a manifestare pacificamente con la bandiera palestinese per dire no Gerusalemme deve rimanere araba l'hanno sparato tramite i cecchini israeliani questo è un assassino voluto contro un, una persona che poteva fare oltre che andare a alzare la bandiera palestinese quello sarà il simbolo di questa antifada questo sarà il simbolo di questa intifada del popolo palestinese perché senza quella noi non ci daremo più niente. Se una volta si diceva Oslo, lo diceva ieri un dirigente di Al-Fatah il vice di Abu Mazen dice per noi Oslo è morto e quindi tutti i mezzi e tutte le vie e tutti i, moti, i metodi di lotta sono aperti. Tutti! E la risposta israeliana perché solo le parole mi fanno paura e il coordinatore della sicurezza israeliana l'ha minacciato di morte. E la risposta di tutti i palestinesi, Quello, quel compagno che ha parlato non parlava a nome suo ma parlava a nome di un movimento, a un popolo intero che sta lottando per cacciar via l'occupazione sionista dalla Palestina quindi non abbiamo paura continueremo la nostra intifada perché anche questa assemblea vostra oggi che si nasce una cosa nuova in questo paese e anche questa è una vittoria del popolo palestinese anche se domani prendiamo l'1, il 2, il 3% ma la presenza dei comunisti in Italia come in tutto il mondo davanti a questa ondata di estrema destra che sta governando in Europa per noi è una grande vittoria già che siamo tutti qua cari compagni perché non siamo lontani siamo nella stessa trincea contro il nemico imperialismo, il capitalismo il sionismo e il fascismo questa città, questo paese deve avere una sua voce alta come l'ha alzata Ebrahim Abou la bandiera palestinese simbolo della libertà della lotta contro l'imperialismo e il capitalismo per la libertà e la giustizia. Grazie compagni, buon lavoro!